Allora, per, grazie. Allora, per quanto riguarda il numero 4 chiediamo di istituire nuovi stazionamenti taxi non soltanto nel, eh, nella zona del centro storico ma anche nelle zone periferiche dove ad oggi comunque eh, risultano carenti, se non altro comunque gli stali riservati allo stazionamento delle vetture taxi sono comunque un numero sottodimensionato rispetto al numero totale delle eh, vetture in circolazione. E, e quindi non solo in centro storico ma soprattutto nelle zone periferiche e soprattutto anche in corrispondenza di ospedali e siti di attrazione eh, turistica sportiva e culturali e, mi sente? mi sente presidente? ok allora dicevo Con l'ordine del giorno numero 5 invece chiediamo di, ehm, in maniera prioritaria, eh, riorganizzare e incrementare le risorse umane destinate alla UO, ehm, gruppo pronto intervento traffico, che eh, appunto è finalizzata a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità a danno degli operatori del trasporto ehm, pubblico non di linea e quindi a garantire più in generale la, ehm, la sicurezza eh, della città perché comunque ci risulta che ad oggi ehm, l'organico è abbastanza eh, insufficiente a coprire l'intera città e eh, ultimo ordine del giorno invece riguarda una tematica che ehm, sicuramente è molto eh, sentita non che gli altri non lo fossero assolutamente anzi però abbiamo dedicato mh, anche una commissione eh, mobilità a riguardo e riguarda appunto la questione dei bagni pubblici Ora ribadisco, questi ordini del giorno sono stati depositati eh, tempo fa, però comunque, comunque rimangono delle tematiche mh, attuali, perché come ben sappiamo, comunque la categoria eh, svolge servizio, presta servizio, abbiamo eh, dei DPCM che eh, danno delle limitazioni anche di... Mh, um, appunto di circolazione proprio per evitare la propagazione del virus e quindi con questo ordine del giorno chiediamo um, non solo di eh, prevedere una maggiore installazione dei bagni eh, chimici in prossimità degli stalli eh, riservati alle vetture taxi e eh, quindi implementarli certamente anche monitorarli e quindi eh, garantire una regolare eh, pulizia eh, degli stessi e eh, prevedere sebbene comunque come come detto all'inizio c'è stata una Commissione eh, Mobilità che ha affrontato questa tematica e che comunque ha, ha prodotto alcuni esiti, sicuramente il primo è quello dell'implementazione dei bagni chimici, ovviamente ne chiediamo di più, ma lì è stata anche affrontata, anche su richiesta di alcune eh, organizzazioni sindacali, anche la possibilità di prevedere eh, un accordo, comunque una convenzione integrativa o, o altre iniziative donne, comunque vedrà la Giunta per garantire alla categoria l'utilizzo di, di, di servizi igienici ad esempio eh, all'interno dei famosi p-stop, che sono le, appunto, i punti turistici informativi che vediamo un po' sparsi in città le cosiddette teghe di vetro per intenderci. Eh, sappiamo per quanto riguarda la loro situazione o almeno eh, fino a qualche tempo fa che eh, molti di questi proprio a causa della pandemia hanno ehm, dovuto oh, chiudere e quelli che sono rimasti aperti ad oggi se non do un'informazione sbagliata dovrebbe essere aperto soltanto uno e comunque fare ridotto e quella riduzione oraria non ehm, non è coerente con eh, appunto il, il servizio eh, con gli orari diciamo in notturna eh, dei, del servizio taxi quindi comunque chiediamo anche di risolvere questo problema non solo con l'implementazione di bagni chimici ma anche qualora fosse possibile di mh, stipulare delle convenzioni o degli accordi appunto per eh, agevolare anche anche la categoria in, nel loro servizio, anche perché poi comunque le attività eh, diciamo commerciali, i bar, eh, sono chiusi e, e quindi c'è un'esigenza eh, da, da risolvere. Grazie.